Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cancellare tutte le cache, tutti i file temporanei su windows 11 molto semplice con una applicazione molto leggera, veramente leggera e ti libera veramente tanto spazio ho fatto questa guida qualche mese fa però l'ho voluta riportare ma questa volta faremo una vera pulizia su windows 11 quindi Iniziate prima a scaricare questa applicazione che trovate in descrizione, quindi cliccate su quel link e vi porterà su questa pagina. Pacchetto di installazione, l'applicazione si chiama BleachBit, Candegina bit, by Google Traduttore, BleachBit, quindi Linux o Windows, io metto su Windows, BleachBitInstaller.exe, ecco che è partito il download e cominciate a scaricare ed installare. Ecco l'applicazione. Andiamo sull'applicazione BridgeBit. Quindi per fare veramente una vera pulizia, mi raccomando, non sbagliate a cliccare questi tasti perché se no qua vi cancella proprio tutto. Cioè, proprio tutto, vi fa anche una pulizia del disco. Quindi state attenti, quindi qua su Discord togliete no? Internet Explorer, potete anche metterlo, cronologia di download, scansione approfondita, file temporanei, sistema, file temporanei, e basta, e fate pulisci. E mi ha rimosso più o meno 5,59 giga. Beh, fa eliminati 1471. Quindi ragazzi, io vi consiglio di farla tutti i giorni, questa pulizia, sull'applicazione Bleach Pit. Oppure se avete, intanto vi ha cancellato anche le cartelle file temp che trovate su, su, un attimo andiamo su temp. Questa qua, va bene, sì, temp, ed eccola qua. Ha cancellato tutti i file veramente molto grandi Quindi adesso cancello pure questi Cancello tutto Ecco, non ha potuto eliminarli Neanche l'applicazione non è riuscita ad eliminarli E vabbè Comunque ragazzi, grazie a tutti per questa visione Una piccola guida su come pulire le cache, Tutti i file temporanei, fare una vera pulizia Su Windows 11 noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao